Buonasera, mi chiamo Lord Giacomo Giovanni Giardina, sono presidente Vapa Montecarlo e vicepresidente UNESCO Genova Liguria. Complimenti eh, per la grande professionalità del festival Golden Times e a tutti i suoi partecipanti. Ho scelto questi artisti: Svetlana Pchenova, Birds. S Svletlana Linkana Dog 10 Scusate se storpio qualche nome Morozova Cat and Flower 10 Barca 10 eh, Mi aiuti un attimo signora questo Ageiva okay. Rufina Ageiva Rufina Bot 10 La stessa si, sì, 10 Anna Rogotev Rogoteva eh, Mountain 10 no, sì. Per la danza, Elena Antonova Esmeralda, 10, Olga Gresfincina, 10, Sofia Lila Luc, Grand Prix. Per i gruppi, Edelweiss, Maria, Maria Smala, Caucasus Folk Group. Complimenti e spero di potervi vedere di persona per potermi complimentare ancora. Grazie, buonasera.